questo quadro eh, come regalo di nozze in un matrimonio. A proposito di questo vorrei aprire una parentesi dicendo che spesso non si sa cosa regalare ad un matrimonio e un quadro potrebbe essere un'idea regalo inusuale e sicuramente gradita. Regalare un quadro in occasione di una ricorrenza non solo costa meno di quanto possiamo immaginare e sicuramente in linea con quelli che sono i prezzi di, di queste ricorrenze. Ma certamente è un tipo di regalo che viene molto gradito da chi lo riceve, non solo, ma uh, può essere ammirato, in quanto sicuramente sarà appeso ad una parete, può essere ammirato anche da altre persone. Chiusa questa parentesi, ci concentriamo sul quadro per dire che eh, abbiamo cercato di eh, fare risaltare le due figure. Con il colore più chiaro dei tre primari, giallo in questo caso, ponendo eh, i due volti su un fondo totalmente nero e scuro. Abbiamo inserito quanto meno particolari possibili per eh, rendere più viva eh, l'immagine dei due innamorati. E sono stato sul punto di non inserire la, la barba, ma. Se non fosse stata inserita diciamo che i due volti sarebbero stati molto piatti eh, e non solo, ma si sarebbe resa molto male la leggera torsione eh, della testa dell'uomo verso l'interno eh, rispetto a quella della donna invece che è un profilo perfetto. E quindi diciamo che la barba, eh, anche sotto il mento, l'assottigliamento delle ciglia e delle sopracciglia mi ha permesso di dare questa leggerissima rotazione assieme anche al contorno del naso eh, che mi ha aiutato a rendere l'effetto di questa leggera rotazione verso l'interno. Abbiamo cercato di rendere eh, quanto più realistico possibile questa zona, cioè le labbra, si toccano nell'atto del bacio perché poi tutto il quadro va a concentrarsi in questo quadratino, diciamo l'osservatore viene portato eh, a guardare eh, le labbra che si toccano. Eh, io, io ho altro da dire se non augurare a questi novelli sposi un percorso sereno, felice eh, all'interno della loro unione. A tutti quanti voi, eh, se vi è piaciuto il filmato, vi e sorto ad iscrivervi al mio canale YouTube oppure alle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ciao e alla prossima!